Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 E siamo tornati su Mario più Rabbids Kill Don't Battle Quindi Volume Vabbè è un po' questo Volume Quindi nella scorsa parte, eh, non mi ricordo che abbiamo fatto In questa parte andremo avanti nel deserto Ah sì, nella scorsa parte abbiamo sbloccato Rabbid Mario Il personaggio più P di questo gioco Mondo Gioco il personaggio più più di questo mondo il massimo di questo multiverso comunque sia um, sì. nella, prossima volta, nella prossima parte sconfiggeremo il boss probabilmente, probabilmente. vai livello 9 il boss, ora questa parte faremo il 7 e l'8 si sì, lo so Switch, tipo switch. fa la transizione però poi non sa allora eh, siamo usciti da qua si sì, quindi si sì, dovrebbe averci questo salvato già il fatto coso. eh si sì, eh, ci c'è tutto già fatto perché um, beh, questo è tutto da saltare perché il, il coso dopo battaglia eh si sì, qua abbiamo molti monies ci ha, ha salvato tutto però um, ci ha portati indietro di nuovo mm. Ah, quel baule è ancora ah, chiuso, quindi non credo Ah, ah invece C'è il sì. coso delle scatole, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo Le scatole, al sono le statue non le, le statue, st vabbè uh, Non puoi esplorare questa parte no, Stavo scatole. vedendo se c'era qualche cassa o moneta ancora Ok Ah, ah, he's falling He's falling, though non non non Capitolo 7 Ah Ok nessuno dice niente Tempi di buon buon qualcosa ni Poi vedo un bel soldo Che conduce a un modello 3D Sabbioniglio Ok Qui abbiamo un altro puzzle bellissimo Che non so che cosa fa eh, Sblocca quello Quindi devo attivare il tasto rosso Molto probabilmente Ah è vero non posso spostare questo <ride> Allora quindi Non lo so proviamo a fare roba L'ho già impigliato qua Non è impigliato Scusa che devi fare? Che... Lo voglio portare sul tasto verde non puoi cioè, è, letter è letteralmente impossibile portarlo sul tasto verde Al massimo puoi portare quello sul tasto giallo Ok, non l'ho visto il tasto giallo, era nascosto Ok, ora Questo possiamo portarlo sul tasto verde Ah! Dio! Che? Non l'ho fatta apposta. Vedi, non vanno intorno. Ok, e ora l'ultima. Questa è quella del tasto giallo. Dov'è l'ultima? Non c'è una terza scatola. Devi disattivare quella del tasto giallo. Per, dire, per attivare quella blu. Sì. Sposta questo avanti Più avanti ok Poi sposta No no no hai già sbagliato Di là Quello Questo di là di nuovo anche quello Ok Questo fallo mettere lì sì. Ecco hai fatto il puzzle Ok Eh... Il coso ah, rosso si sì, giusto allora Non puoi muoverlo Non puoi muoverlo Sì che posso muoverlo vedi? Sì, nel senso non potevi muoverlo da quella si parte sta letteralmente muovendo Eh abbiamo fatto oh, Ok ancora un po' Moniz More Moniz E... Eh, il modello 3D Bufferoniglio, me l'aspettavo uh -huh. Ok, scendiamo qua Aspected uh -huh, Perché sì, così mi bloccano, vabbè no, eh, ho visto un'altra cosa qua pure Dove non posso andare? Perché mi serve la statua Puoi fare la foto direi regola bruh bruh bruh una bella rinfrescata e ora si va subito in battaglia oh. Oh. Ah. sconfiggi tutti <ride> <ride> il suo drink sta colando ecco perché ok questa sembra abbastanza facile ci sono soltanto ziggy sono... oh. ah già il vento vedete quel tornado sembra inoffensivo ma nel il deserto le, pose cosa, possono, le, le, pose, pose, le cose possono cambiare velocemente le pose, Prima cose. che la crociata diventerà sempre più grande Spazzerà via tutti quelli se, che si trovano sul suo cammino Dopodiché tornerà a calmarsi Puoi scoprire dove sta per dirigersi Tenendo d'occhio il segnavento Ok Quindi allora Innanzitutto possiamo vedere che il segnavento Sta puntando verso destra Poi abbiamo uno ziggy un, Due ziggy Un aiutante 3 ziggy, 4 ziggy E... Dov'è il tornado? Perché non lo vedo Va bene, apparentemente il tornado non è un'entità Ma un, un prop tipo Ok, comunque mm. siamo Ok, ora dovrebbe essere apparso Sì, ma non me lo fa lo stesso interagire Vai, probabilmente solo quando si attiva È un'entità Uh, sì. Metto qui. Sentinella. Distruggo subito questo ziggy. Aspetta, sono i curatori pure Sì, dai okay. Sta uno solo. Quindi se uccido tutti velocemente non dovrebbero esserci problemi. Ho cliccato solo una volta, ma ovviamente lo fa ba più volte uh, Visto che sono ziggy non è che ti devi per forza preoccupare troppo del curatore. Cioè, cura, cioè che cura gli ziggy è in, in, in, inutile. Beh, li vuole uccidere, quindi. Sì, vabbè, ovvio, però. Stavo, di, stavo dicendo. Cioè. In questa battaglia non è che dovete per forza Rushare sul curatore, come abbiamo detto prima, che. Il Comunque sì, il tornado è viene verso di qua, qui. quindi non mi conviene andare lì. In tutta sinceramente azione. Non so ho capito bene come funziona sto tornado, però. Vabbè. Va da quella parte. E travolge Quindi, tutti quelli che stanno sul cammino Cioè non eh, ti puoi nemmeno proteggere con le protezioni cioè Semplicemente cercare di non stare da quella parte Eh, mi sa che non posso fare niente sai. Se mi metto qua magari lo posso attirare quello Direi di questo punto lo faccio Tanto il tornado Chissà quanto si muove, spero non tanto. Bene, ci mettiamo qui Attiro il tizio Tizio non bello, molto poco bello Uh, posso tirare fuori lui? Mm, abbastanza inutile visto che lui ovviamente non arriverà del tutto. Ok, oh, oh, oh, oh, ok. Ok Mario puoi fare fuori lui. E poi... Eh, vista dell'eroe. Mm -hmm. E poi Rapid Mario può fare... Ma ok. <ride> non lo so. È glitchatissimo il gioco. E possiamo sparare lui con un po' di possibilità di veleno. Vampiro volevo dire. Ah, l'effetto vampiro praticamente. Eh, se colpite un nemico affetto da vampiro, eh, con qualsiasi personaggio, recupererete un po' di vita. Cioè, tutti i danni in base ai danni che fate. Ah. Quindi l'effetto vampiro non, se non funziona solo su chi ha il vampiro. Avanti veloce. Molto bene. Oh, <ride> l'effetto rimbalzo. E ho ucciso anche quel rabbi. Quel. Eh, quello zigghi lì perché è stato travolto dal tornado E Mario l'ha visto a muoversi Quindi perfetto Ora rimane solo l'aiutante Lo mouse. Sì certo Con, con ah, Rabbid Mario io. in giro Con quei 108 di vita non, non ci fai niente E okay, adesso Prima di finire la battaglia Mi metto qua Curo entrambi Così Diciamo so. Una cura in più diciamo non fa male Quindi facciamoli fuori E poi Rabbid Mario può finire il tutto Schivata esplosiva Colpe anche le protezioni sono uh, Marco? Come... No Come no? Emma. Colpe certo, colpisce la... anche le protezioni le. Colpe! <ride> Vabbè. Colpisce anche le protezioni. Il martello? No, il, il lo... la, schivata espl... la scivolata esplosiva. Si. Sì. <ride> Colpe. Ah, mi ricordavo così perché ha quella protezione non ha fatto mezzo danno. Questo è un po' danneggiato, vabbè, ho colpito quello zio l'aiutante le... prima. Ah, che bello, il tornado appena finiamo la battaglia scompare magicamente. E' mm -hmm. lì solo per la, per la battaglia. Cosa? <ride> Cos'era successo a quel rabbi? Ma si, sì, gettiamo i rabbi dal vento. Ah <ride> <ride> uh -huh. Aspetta, ma ora ne, arri ne arriva un altro, uno nuovo. Sì. Si sì. aspetta, voglio vedere come arriva. E poi... Beh. Ok Allora qui non sembra esserci nulla quindi possiamo procedere A me è che queste, queste varie statue Io non capisco che cosa sono Ma qui vedo qua un Bowser Jr Bowser eh. Perché, perché l'hanno disegnato gli antichi? La vera domanda è perché no Scheletro gigante ok. Che non è quello di Crash Royale Mi raccomando Eh, musica Ghiaccio deserto Fammi fare la foto statua. Ok. Non useremo mai probabilmente queste foto, però vabbè. Lol. Vabbè, tanto facciamo backtracking poi alla al uh, video dopo questo. Cioè, dopo il prossimo, volevo dire. Mm -hmm. Forse dovremmo. No, in realtà le statue non mi sa che. No, le non si sblocca quella. Dopo questo cosa cos'ho vita. Ah perfetto, ho usato la il Per documento. forza si sbloccano le statue dopo questo. No, la trivella. Uh, musica d'oro. Sì, tema... Ma di trivella ne abbiamo trovato proprio niente. Tema di Rabbid Kong. Wow. Vol colonna. Ma me si sblocca la roba. Il tema è tema, tema di boss. No, non credo. Me lo ricordo io che non è quella. Rich the zone. React. Reak... Um. React the zone Ah no, non è nemmeno troppo didi, brutto da didi, fare Basta no. che fai fare un salto team a qualcuno Aiutante Che, che salta da tutte le parti Scudato Scudato Scudato Ziggy Quindi devo prima far fuori l'aiutante Devo lasciare l'aiutante E questo scudato qui lo Ziggy non mi, non mi interessa più di tanto Farlo fuori subito Perché subito? Non lo, devi far fuori per, non lo devi far fuori per forza Lo so, però sarebbe meglio farlo fuori, no? Tu che dici? Io, io direi di metter. di far fare il salto team a tutti e poi. fargli saltare le. Cioè stai allontanando Mario dal resto soltanto per uccidere Cioè il soltanto per uccidere uno ziggy Marco tu Preoccuparti non fa più danni l'arma, cosa? L'arma fa più danni ok Perché? Ah va il, il coso, il bonus di altezza yes. Eh, sì, mi sa che è per quello uh, Ok, abbiamo fatto fuori l'aiutante Quindi adesso Rabbid Mario può fare un po' del suo berserk Usual berserk Quindi si mettiamo qua Mettiamoci qui Fallo fuori Perfetto, e mi sono già liberato la strada Per, per un bel po' di tempo <ride> Ok, Mario adesso può saltare su Rabbid Mario Ok, ci arriva perfettamente eh, vado più avanti possibile sì, Lì, lì, lì, lì, lì Marco, c'è lo zitti qua, è lo sculato che poi mi prendono Lì, allora, lì, lì, lì, guarda, guarda Lì, qua Qua? Qua Grazie di posto, vabbè È il più vicino possibile, Quindi <ride> gli... mi sa che sei pure difeso al 50% Vediamo dove è la zona Qua Non è più vicino, però vabbè Sì che è più vicino, prendi il tubo e, e ci arrivi subito Uh, ok Spariamo Peccato però è morto lo stesso Giusto giusto ho fatto i danni, perfetto 75 Sì, 75 di vita hanno quelli gelati Quei gelati tra virgolette Perché stanno nel deserto Potrei attirare lui senza motivo però Non lo faccio E eh, andiamo Oh no Aia Ah Oh no, ha usato la sua abilità fortissima. Sto fermo. I see this. Boom. No, yes. Ok, sì. apparentemente non si è voluto fermare. 50%. Non so nemmeno come un'arma del genere possa fallire a colpire. <ride> cioè, come fa Appunto, e... lo spazzatore. Non, non uh, ignora le difese. E dici 50%, però. Qualche volta mi sa che è successo che non mi hanno colpito. E da quello lo prendo al 100% e non ho altre opzioni Quindi andiamo, ci prendiamo il colpo, sti cavoli E lo facciamo fuori, si spera Non lo facciamo fuori okay. Ci volta sullo spazzatore E' muore. Se lo spazzatore non lo scudato Ci Muore. Sì No Quindi ci mettiamo qui Per forza Beh comunque stavo parlando di Mario Adios Caccia. E scappa via Scappa via perché adesso sai che succede? Muori Ah. Mm. Oh, oh, oh. Magnifica Ma, <ride> Mi ah, sento masochista eh. oggi Ma scusa avrebbe... Wow fai ancora meno danno di quello che volevi fare No no Volevo prendere quello là sopra Perché? Potevi rimanere... La, la protezione non la colpisco nemmeno Sì e non colpisci lo scudato che ne sta dietro cioè, okay, ora, uh, ora si è rimasto con due stupidi scudati, potevi rimanerne con, uh, con. con uno solo, doesn't matter or not. Perché mario non lo può prendere, non ha senso, vabbè, non mi interessa. Puoi usare. Ah, non l'ho già usato, ok. <ride> Lui con 8 di vita, dai, però. Ah, questo ziggy mi ha dato. Sul, mi, stassano, mi stavano sul nervoso proprio. Ah. Oh no. Quello, quello scudato sarebbe potuto no. morire in questo... No! Ti avevo detto di uccidere lo scudato. Si può ricominciare la battaglia. Sì. Tagliamo. Sì. <ride> ok, eccoci qui. Ah, non prendo Rabbid Mario uh... Let's go Sì Ok Perfetto possiamo saltare E ora meno scudati ammazzeranno Rabbid Mario <ride> Oh oh Se è quello, un altro scudato un bestione. Vediamo. Ziggy, ok. No. Bestione, perché il bestione? Non so, avevo visto le orecchie un po' lunghe. Comunque sì, adesso ci mettiamo qua e distruggiamo questo scudato. Sei tu quel che mi hai ucciso prima, eh? Sei tu? Sei tu, eh? Sì, ma era colpa tua. no, Non è colpa mia. È colpa mia se mi hanno ucciso. È colpa tua se sei stato così stupido da farti uccidere. Qui non c'è nessuna minaccia quindi puoi metterti. Okay. Potevo anche scendere in realtà però mi metto qui, poi tiro la sentinella. Vai, <ride> entro dietro, attacco alle spalle. ok però adesso mi dovrò levare con Rabbid Mario. Effettivamente perché... con Rabbid Peach ti, ti sei presa la strada più corta. Come faccio a non prenderlo? Rabbid Peach è più vicina all'obiettivo di tutti gli altri so con, con Mario eh, tizio qua che devo fare il lavoro pesante infatti Rabbit Peach non ha preso danni finora ah. scusa Rabbit Mario non gli hai fatto fare il martello ti prego vampiro pare eh, che se ne frega tanto ho un casino di vita ancora se mi fa poi se metti mi, lo scudo studio allora. eh si sì, se mi fa la scivolata almeno mi, mi para quei danni non quelli di quello mi, mi distrugge con la, la sua arma e eh, poi c'è un altro Ziggy che attacca era Mario Fail ecco miele oh cavolo basta spawnare Ora mi prende pure Rapid Mario Ok, no, meno male Vai, vai a finire questo Perché dovrebbe prendere Rapid Mario? Non lo so, se quello non si fosse mosso me l'avrebbe preso Oddio, guarda quanti danni parella la sentinella mm -hmm. Ok, comunque <ride> Ma siamo Ma solo la sentinella colpita Non mi posso muovere, quindi che faccio, lo attiro a me Non può salire di certo, quindi <ride> Quindi non ha senso uh, Mario Peach poi mi fa infinirla. Come fa a stare ancora così lontano? Basta. Così lontano. Vabbè, un, tu un turno ti manca. No, no non farlo. <ride> eh, mo come faccio però? Ma Rabbid Mario mi muore. Rabbid Mario non ti muore. Sì che mi muore, non posso nemmeno muoverlo oh, via. Non lo so, non no, no, metti Mario tipo davanti allo scudato così, targetta lui. Sì, davanti allo scudato. Mettiti lì, attira allora, mettiti lì. Vicino allo scudato. 80-90 donne. Mettiti vicino allo scudato, No, no, no, mettiti vicino allo scudato. Così non targetta Rabbid Mario. E poi attiralo verso Rabbid Mario così si avvicina ancora di più da Mario. Ok, no. Perché no? Ma ti muore mo Rabbid Mario, vabbè, fatelo uccidere, poi, la poi Marco. Sì, la sentinella, la sentinella la che. Si muove appena. No, la sentinella si muove appena è il turno degli eroi. non me lo ricordo sinceramente però non credo che sia così Sì, è appena è il turno degli eroi quindi ti, ti ammazzano la big mario e poi si muove la sentinella bravo e ora puoi fare pure il martello con, con, con Mario normale vedi è eh, facilissimo ah! ah! se i nemici, tanto è inutile Ma che se mi attaccano a Rabbid Mario muore lo stesso perché viene scaramendato via molto probabilmente <ride> vabbè <ride> non lo so ah vabbè almeno non muore di sicuro morirà forse vedi? ah log E dimmi che è l'ultima battaglia del capitolo perché mi sta distruggendo. Basta! Peach! Robin Peach, aiutami! Tipo non riesce a raggiungere il tubo. Oh, Vedi! Okay. Oh, ho avuto una, una fortuna immensa credo, 5 5 che quegli che si siano preso. Ecco Questa me... è la seconda volta che fai un coso normale. Oh, allora, era l'ultimo perfetto. Completo. Meno male. Tempi di Buamanwi. Ok, Uiui, Yay, yeah, 15 sfere d'energia. Ma direi di settarle 15 col Mario, niente da prendere. Uh, Rabbit Peach 45. Raggio soldo team, vorrei la tripla scivolata. Alternativamente, potrei prendermi il raggio della cura. O la mega cura. Uh, aspetta Rabid Luigi 65 sfere Potrei prendermi Più danni della scivolata 80 <ride> Ok <ride> One shot uno zighi Con la scivolata di Rabbid Luigi praticamente. <ride> Poi Luigi 25 Visto che non devo più prendere altre Viste de... Sguardi d'Aquila Potrei prendere danni di Sguardi d'Aquila Sguardo d'Aquila pure il recupero, un turno Cioè praticamente un turno sì o un turno no potrei farlo serve davvero P Che faccio secondo te? 13 mm. il raggio saldo team che può essere utile Aspetta per il coso Sì, direi di aspettare a 100 sfera Rabbid Mario ne ha 55 uh, Scivolata extra, non mi serve adesso Danno scivolata può essere utile Raggio esplosivo, no Uh, recupero guarda la coppa non mi interessa questo non interessa uh, questo potrebbe essere utile un po' però non adesso uh, aria magne magnetica danza può essere utile e recupero anche però io direi, cioè a parte che non posso prendere niente se non questo o questo che non voglio quindi uh, io direi di aspettare prendere il danno extra, magari Mmm, sì, dai Ok Let's go Wow Mi un tesoro? No, ok Ah, perfetto, andiamo al um, ghiacciaio Quello che mm. è la, la, la parte del ghiaccio di questo la parte gelata di questo sì. deserto gelato qua si torna indietro molto probabilmente quindi okay. non è l'ultimo livello di oggi ci ha messo a fare questo oh. bene bene pare proprio che la squadra del buffo voglia scoprire tutti i, tui, i suoi talenti tutti i tuoi talenti spawni sa con quale nuova creazione gli stupirà la prossima volta, sono proprio curioso. Mello che sia qualcosa di più di efficace. Forza, fagliela vedere. Prendi ispirazione dai, dai tuoi peggiori qui. O ti farò vedere di cosa dovrei davvero avere paura. Smettila di dimenarti, stupido... Smettila di dimenarti, stupido roditore, finirai per cadere di... <ride> <ride> Rabbid Mario con su con sulla... Bowser Junior e voi state lontani da spawny! Anzi, levatevi proprio dai piedi, punto! cosa fare ordini del mio papà da ignorare ieri yeah. yeah. Tornare là indietro per prendere quell'ultima moneta. So, anzi, no, ora esco da qua. Mi sa, si. Sì, ok, perfetto, me l'aspettavo la peggio. Due <ride> guarda allo sfondo, stanno le crocchette di calamarco. Si, sì. per qualche motivo è un rabbi da pubblicizzare. Sponsorizzare. <ride> non ho capito, è possibile. Consegna roccia Oh, che bello, un'altra arma per Robin Mario. E questa mi sa che è nuova, cioè nel senso. Utile, cioè nel senso utile. Aspetta, e invece no, <ride> esattamente uguale a prima. Soltanto che a meno Peggio. danno. La Ed è più forte contro gli, gli aiutanti invece che gli scudati. Quando è che mi danno il martello per pietrificare? Esiste. Non lo so. Però lo voglio. Se esiste. Sarebbe tipo P. Se esiste, lo voglio. Oh. oh. oh, oh. Sconfiggi sei nemici. Perfetto. E c'è una bufera di neve che è dietro di me. Letteralmente. E va verso quella parte. Quindi allontana Mi distrugge Subito. se non me ne vado. Allora, come vediamo dai segnavento che non ci indicano. Questa bellissima bufera di neve qui. ci investe. Allora. Uh, tutte queste barriere qui sono pure mono diciamo mono Cioè monocolpo allora. Che cosa abbiamo intanto? non ho visto aiutante S Bestione Come bestione? Ah. Bestione Aiutante Aiutante oh mio dio quanti? Sono tre aiutanti Andrei... qua. Sì, tre aiutanti e due bestioni Devi uccidere due nemici sei in realtà Sì, sì, vabbè sono scemo io Allora, se mi metto qua In realtà non cambia Niente, nulla Suppongo che vada in diagonale Verso quella direzione Perché ho messo Mario? Boh. Perché hai fatto? Non volevo Volevo muovere Rapid rabbit pitch Non Mario Non so perché ho preso Mario Allora, okay. dicevo Ok li congelo non possono usare più l'abilità ok quindi ora non possono più usare la cura Il che è molto buono questa è anche Però, la più quindi, quindi ho scusato po', non, non potrà più usare il eh, mio uh... lato cioè a questo punto non lo attacco cioè mi fa pena <ride> è il mio lato è <e> congelato secondo <ride> me no, attaccalo vorrei, vorrei usare il mio attacco su, con Mario in, in altri modi Andare qua <ride> e suicidare il mio no, amico. È mielato. Ok, senti allora. Facciamo così. Eh. Cioè, può attaccare e basta. Inchiostro. <ride> se metto qua con Rabbit Mario, i bestioni tecnicamente non possono passare. Cosa dovrebbero fare per passare i bestioni? Il eh. tubo. Il tubo. E per andare qui. Fino qua. In alternativa, non c'è alternativa. Quindi, se non distruggo le protezioni. Però se vado là mi distrugge la bufera, quindi eh, sì, ok, me ne vado. Ho capito, ho capito giù. A, a sto punto salta sul, sul rabbit. Ah, <ride> pensavo stessi muovendo un uh, rabbit mare. Che dici la <ride> rischio a stare qui eh, per attaccare quel bestione no, là. Eh, ok. Scusa, smetti di muovere la serie. Tanto mi sa che i bestioni attraverso quel muro non ti possono attaccare. Lo so. Eh sì, allora mettiti proprio, mettiti e basta. Non ci pensare nemmeno. Qua? Se ti metti così a 50-50 non, non perdi nulla, non ti. Lo so. Però voglio mettere, mettere più vicino così posso magari. Almeno tipo. Sì, non puoi fare nulla! Mettere la vista all'eroe, così se si muovono verso di me lo faranno. E posso comunque sia. Sì, li a... vedi. Non lo vedo, però lo posso congelare. Come? come? Tu dici come? Tu come dici, Marco? Ah, qua? No, stavo dicendo il bestione. Se si muove il bestione, manco lo vedi. Lo so. Ovviamente non romperò nessuna di quelle coperture, se no, apro la via ai bestioni. E ora ce ne andiamo da qua, ci mettiamo qui. Ma perché? Perché cosa? Vado più vicino, così almeno quando vengono verso di me, li incontro Vabbè. e li distrompo. Devi andare nel coso oh, 50 nado. 50 perché, perché è più sicuro. Ok Marco. <ride> il bestione è congelato. Bonk. Wow. <ride> che bello bullizzare i bestioni. Oh, il è congelato. <ride> Quel blocco di ghiaccio è grande quanto... Oh no, mi sono dimenticato di questi. Grazie, eh, pur l'ustione Basta curare tutti Quanto li ha curati? 113 Eh, e l'hanno curato curati entrambi Ha fatto full vita, li hanno messi full vita Ok, allora sai che ti dico io? Vuoi, vuoi vedere il full vita qual è Marco? Vuoi vedere il full vita, vero? Beh, non metterti intanto... per attirare tutti Ah, tu ti muovi così? Che cosa c'ha? Rimbalzo ah. E c'è il potenziometro Ah se metto qui li faccio già un botto di danni con la scivolata Il martello quanto fa? Da 100 a 100, 115 Quindi aspetto un attimo Allora aspetto, aspetto Con Mario non posso fare niente se no andare qua Andare su Mario E schiacciare il bestione E mettermi qui E fare il martello Ok, allora uh, No, no, mettiti lì con sia Mario che. no no no no ok. Sì. Assai, un idea, un fallo, fallo con Rabbid Mario si fatto sì, sì, Mario. ho un'idea, un'idea, un'idea Perché il, il martello di Rabbid Mario è rimbalzo, no? Ah, allora fare, un, non po non po di, fare un po' di danni a Mario però ok non importa tutto? Scusa, ma non metterti lì. E dove? Qua? E uso il qui, martello Qui, qui, qui, qui, qui, qui. Così Quindi. attiri pure il, cu il curatore di più Hai più probabilità di, di attirarlo Mentre lui lo, No, lui è una casa causa aperta un po'. Aspetta No Mario, tu Magnetica danza è un bel po' di raggio Prenderei pure questo qua Vabbè sì, da, da qua lo prendo sicuro l'altro Senti, vi posso mettere soltanto qua Bombe. Mi dispiace Mario Doveva essere fatto Che okay, ora col martello dovrei distruggere entrambi No, no Attira, attira Solo che così curato. mi distruggo Mi distruggo anche la protezione dietro. Attira il curatore Oddio, Marco attiro pure il bestione Non è vero Sì, sei fortunato che non lo attiro Per una casella Non sono fortunato, sei fortunato tu uh, Questi sono un bel po' di ramio Eppure vampiro a tutti. Quindi adesso se. Ah, sono morti tutti. Bene. <ride> <ride> e questo è Rabbid Mario per voi, signori. Non avete ancora visto il potenziale pieno, però. Questa è ancora una presenza. Sto due. Ancora. E tornando torna là indietro Quindi da, da là sopra adesso mi travolge Mario e Coso. Ai. Non avevo. Io me l'ho dimenticato di tornare. Potrei curarli, però a sto punto aspetto il prossimo turno. Non puoi prendere niente. E eh, tu hai finito le cose. Ok. Ora speriamo che il tornado non mi fa troppo male. Ah. <ride> Perfetto. <ride> no, il nemmeno ho bestiere... preso il bestione. Il bestione ha visto la morte in faccia. <ride> Siamo solo i due. Oh no, un altro bestione. Questo è il bestione sicuro. Uno e due. Oh, solo, no. Ma spawneranno solo E' bello che devo, devo farli spawnare per forza. Perché quello là non basta per finire la battaglia. Quindi adesso mi devo levare immediatamente da questa. Ruba? Quanta che si muovono? Tanto? Eh. No. <ride> sei E' per ucciderti praticamente. Mettiti qui, mettiti qui. Beh. Ma qua il fumarte non va. Non posso sparare. Vai sacrificherai un po' rabid c'è cioè Mario. Mamma mia. Dice diciamo, Rabid a Mario. Salta su Rabbis Mario. Oddio, cos'è sto raggio di azione? Madonna. E c'è anche quell'altro quell bestione lì, eh? Non è tutto. Ok, se metto qua dietro... no, metto qua. Metti mi prendo il tornato. Eh, mi metto qua a sto punto. Perché? Cosa, perché? Cosa, da cosa ti vuoi proteggere da lì? Dal bestione? Da qua posso pure entrare. Da quale bestione? Quello, quello, quello. Da quello non ti proteggi, quello è troppo lontano okay, per mi attaccarti qui, minimamente, mi qui, quindi... Oh, less. Allora la sentinella mi prenderebbe anche Mario, non ci, non ci conto. Ma, Mario è l'ostacolo del, del, del team. Tu sei del prima ha preso pure... Sono, guarda. No, no, sono, sono convinto, cioè lo faccio così. Se metto qua il bestione mi, mi colpisce, aspetta quanto è l'area dell'attacco? Se, se arriva qui... No, che non dovrebbe prendermi anche Rabbid Mario se metto qua. Giusto, <ride> spero. E eh, invece io lo prendo Mario se, se metto qua. No, boh, penso di sì. Non ho idea. Sì, lì è, è meglio. Ma no, mi prendo il tornado, vabbè. Ah! <ride> wow! Vedi perché Rabbid Mario è un po' un'arma a doppio taglio? adesso non so che fare però perché.. Sparalo con Rabbit Peach e sparalo con uh, Rabbit Mario. Così Rabbit Peach prende i danni, dici. Che danni. Ah, è vero, si muove il... il um, bestiolo. Tienila! Vai a cagare. Oops. Non è una parolaccia. Si. Sì, non lo, lo possiamo inserire nel video. Vabbè, chi se ne frega. Allora, a questo punto non attacco ovviamente. <ride> E eh, tu muori. dai Ah, potevi ucciderlo con Mario, allora perché non ci hai pensato prima? Il rimbalzo non è assicurato e non l'avrei ucciso con un colpo solo se non ah. ci fosse stato il rimbalzo, quindi... Eh. Vabbè, uno di questi bestioni morirà tanto... Questo non mi, mi serve, sono solo bestioni. Vi uccidele, non vi uccido... Un Edo. Addio Rabbid Mario. Ma anche no. <ride> Perfetto. Ora i bestioni spawnano. I bestioni camminano. Uno non mi raggiunge, l'altro mi uccide Mario. Aia Ma cosa? Ma cos'è? Ma co no. che cosa? Che cos'è? I ne ha preso una moneta. Puoi curarlo con eh, la No, che non si può, è morto. E eh, vabbè, allora. Se si, si essere curare, sarebbero facilissimi i livelli. Aristati. Ok, eccoci qua, ragazzi. Abbiamo solo un nemico da uccidere. Sì. Per... No, non è Oddio. vero. Io. Ne no, mancano due, due sì. sì Perché quello non è morto? Non ustionare, io non ho parole. <ride> Davanti al, al 'V', che c'è? Madonna, che insopportabili! Madonna, li, li ucciderò tutti fino all'ultimo. Venite qua, venite. Faccio, faccio <ride> vedere. <lì. ride> è la terza. Che terza? Dov'è la terza vedere. scivolata? C'è il coso lo puoi prendere Ah oh, no, non è la terza scivolata. Vabbè, ce l'ho con rabbit Mario, mi sa. Allora, se mi metto qua non lo prendo, però c'ho la sentinella, quindi mi metto qua. Più lontano possibile dal bestione. Ok, ora fai saltare la bin Mario. Ah no, è vero, non ha senso. <ride> no, usava come distrazione. Aspetta. Dove devo andare? <ride> no. non ti può attaccare tanto eh <ride> wow marco sei pronto? cosa? lo so che forse me ne pentirò però ucciderai David Mario ora non so che vuoi fare Sei pronto? Magnetica ma? danza non ha, non ha molto senso visto che il ehi um... Ok. Hey, stop a lì Messero Brr. morto Wow ti ha rovinato l'intero piano Non importa, meglio è così perché ah, adesso morto. intanto faccio fuori quello Ti prego Martello Martello Ah, ah vabbè Wow, martello Ti prego, almeno questa sì, fai, fai ti, la... ti fai il vampiro per Oh, ce l'abbiamo fatta Alleluia Anche mm -hmm. se solo il secondo tentativo Mi sento già distrutto, 4 su 6 Sì, è perché Ma no, c'è un'altra battaglia probabilmente Sì Allora, bpc mi è quasi morta Uh, quanti soldi, ok e ora c'è subito l'altra battaglia no, non è vero c'è un puzzle non mm, puoi farci niente per ora ah sì e se saremo a vedere Wow, passò difficilissimo. più un pulsante sei sopra, premi altro Million. pulsante e scendi. Yes. Ok, un fungo, grazie mille. Sfera? No, niente sfera. Rabbid Mario, ok. Non abbiamo già avuto? No. Oh, mi ricorda qualcosa era bit Battaglia. Sconfiggi tutti. Scudato. Bestione. 4 scudati. No. No, sono un bestione. bestione. <ride> sono solo 4 Sì, almeno. Si, sì, quattro nemici. Ah. Oh. E aperto il centro battaglia. Allora, scudato, scudato, scudato e il bestione qua giù. Quanto si può muovere? Troppo. Però se vedo qua non mi raggiunge <ride> Però ti sta vicino però non ti può attaccare eh. Ehi. Ehi Ok Rabbit Peach sarà la detta al bestione detta <ride> è il bestione Non lo attacco ancora Aspetto il prossimo turno, per adesso. Che vedi perché il raggio d'esplosione non, non mi interessa così tanto. Rabbit vale più per il solo che per il gruppo. Ma ah, avevi detto che Rabin picchia sì, lo so, ho cambiato idea. idea. <ride> Rabin picchia da sola, muore quel bestione. Quindi cambio idea. Che poi Rabbid Peach è tipo la peggiore che. che... Per, per attaccare il bestione perché è più per la cura e per farsi attaccare come distrazione non per eh... <ride> fagli fare avanti e indietro tra Bit Mario e Rabbit Pitch. Sono devo fare. Per Big Mario è il, il uh... Se ne metto qua quasi quanto camminano, non abbastanza. Ok. Robin Mario è quello, è quello che fa più male alla squadra di tutti. Cioè, Fa moltissima yeah. la squadra. Yeah. Ok. Uno su quattro eliminati. Uh, se attacco con Rabbid Mario Mario, uh, Robin Mario ci muore quindi questi bestemmie qua fanno male scudo Rabbid Peach e poi attacco in alternativa sai che potrei fare Mario, Mario ce la fa con la vista dell'eroe uh, Ce la no sì. Ce la dovrebbe fare Allora mi stai prendendo in giro almeno così fai più danni metto questo non si so sa mai speriamo che va tutto bene Vabbè. no che va sto pensando qua mi potrebbe anche one shotare Perché mario sei inutile Sì, grazie è, pratica, è già. Marcia. no però sta in fin di vita già Ora tu mi devi spiegare adesso perché. ah oh, scusa Perché lista delle ruote. Perché non l'ha preso? Perché non lo vede Qua qua lo vede Qua non lo ve ve per forza No, non lo vede oh. Stava proprio il simbolo che non lo vede muori e ridammi la vita ciccione ok <ride> ok ora va già meglio Mario non può fare niente, praticamente è morto, Mario. Chi è morto? <ride> può attaccare qualcosa. Ti prego, rimbalza. Ti pego. Se non rimbalza sono letteralmente morto. Sono letteralmente morto se non rimbalza. Yeah. Sono morto in casa, Marco. Devo sperare che quello su là non attacca Mario, ma vada agli altri, Attac ma è impossibile. Ha fallito, ti prego <ride> Dimmi che è ancora vivo Ti supplico Perché non inquadra Mario? <ride> Voglio sapere se è ancora vivo 30 di vita 31 Perché non sposti Mario? Tanto tu Annulla gli effetti Dove sta quell'altro scudato? Qua se Si sono messi agli angoli Se non hanno paura di rabbit Mario <ride> In effetti non ho nemmeno la cura pronta Quindi mi metto qua ancora B Peach Cerca di deviarle e basta E scappo via con Mario <ride> Vabbè se, se avvicini, Anche se avvicini Mario Vabbè non avvicinare Mario Però anche se avvicini Mario a uno dei due scudati Cioè gli, am gli ammazzi in ogni caso Muori Spero che questa sia l'ultimo però Per questa deve essere per forza l'ultima. Quante, quante battaglie abbiamo resettato oggi? Tante. <ride> 3, 3 su 4. Comunque, se ci, vedi che ci stanno da un 3 un su 4: di... sia le battaglie che abbiamo resettato, forna. che le battaglie che è. cioè, di che, di... che il numero, il numero di turni esatto in questa di battaglia. Iiii. Quindi, sfera, let's go. Iiii. Yeah. Yes! Ok, allora. Settiamo la sfera molto veloce. Mario ne ha 30. Cosa posso fare? Più danni scivolata? Mega potere M non mi interessa. Area potere M non mi interessa. Prendiamo più danni scivolata a questo punto. Rabbit Peach 60 sfere. E abbiamo detto che possiamo prendere qualcosa. Se non sbaglio che cos'era? Vediamo. Uh, area cura o Mega cura? Più 10% di cura oppure eh, Più aria mm, Mega di cura. cura Non è mai stato un problema l'aria della cura Bene, lo è stato ma non è così grande come problema Eh, punto. Con un Luigi schippo O potrei ah, aumentare la, la parata di attacchi fisici Ma... No. Nah. fisico aumentare le scivolate Il potenziale delle scivolate Luigi abbiamo detto che dobbiamo schippare ancora Fino a che non abbiamo questo Sì No, non questo, questo mi sa No, no, no questo, questo, questo Rabbid Mario 20 ne ha soltanto, posso prendere questo. E ho, basta. Ho questi, e eh, non li voglio quindi. Basta. Procediamo. Finché c'è il punto di salvataggio. Quindi, puzzle qui. Eh, a quale scopo? Eh, sarà uno. Mettilo uguale a quell'altro coso che sta più in basso. Infatti. Allora, lo faccio senza, senza vedere. Come senza vedere? Cioè senza io vado... A me sembra uguale quello. Allora. No, allora, innanzitutto... Vedi qua... Mm. Mm. Mm. Fai, fai a me. No, come? no, no. più su, più giù. Eh, mi sa che devono stare tu sei giù. No. No, sono entrambi in su invece. Uh, uh, uh, guarda, guarda, guarda, qualcosa di giusto hai fatto Quello, quello spostalo più in giù Bravo, bravo, quello non no, no, Che stai facendo? Quello, sì, sì, bravo, bravo Quello spostalo in fondo Non quello, ma dove stai facendo? No! No! Eh, ah, ho sbagliato io a vedere C'è anche un altro Aspetta. là sotto Sfera let's go Venti, let's go Dammi anche quest'altra cassa Altre sfere? No, eh, magari eh. Ghiaccio deserto gelato Ok yeah. uh, Qua abbiamo preso tutto, sì Ok, allora rivediamo un attimo le sfere <ride> uh, Mario con 20 non può fare letteralmente nulla Di interessante Rabbit Peach non può fare quasi nulla Se non la portata parata attacchi fisici Non mi interessa uh, Rabbit Luigi può fare qualche cosa Tipo più risucchio energia, però non mi interessa Voglio al massimo più danni delle scivolate 110 wow. danni <ride> Luigi sì, danni Niente da Rabbid mm -hmm. Mario può prendere questo Ho scivolato scivolata esplosiva che non voglio, abbiamo detto E però che cosa prendo? Più danni scivolato a sto punto Anche se anche okay. quello può autodanneggiarmi Eh, non prenderò nulla allora <ride> L'unico contro di... qua, um, hey, questo ok. L'unico contro ah. di Rabid Luigi è... Cioè Rabid Luigi, ma... Allora, come prima, pensa al contrario. Ok, l'abbiamo eh, ripreso perché sì. Si è buggato. Allora, ti stavo dicendo, dobbiamo fare al contrario di nuovo come fai a farlo arrivare qui, qui, qui, oh, sì. bravo, bravo, è già risolto, no, non è vero <ride> come faccio ad averlo già risolto in, in due mosse? Vai. no, l'abbiamo no, preso eh, mi sa che hai aperto una indietro sì cioè, è passato così da un tempo dai, che è fra il fatto che mi sono dimenticato che cosa faceva il cannone mm. facesse allora, quindi No, l'ho vista, l'ho vista 5 vabbè. Per 5 è inutile. Anni. Non sto a settarle male cose per 5 sfere. Basta. Mazzo. Basta. Ci sta uno piccolo e uno grande. Mettiò quelli blu per ora. non riesci a metterlo a quelli blu <ride> oh cioè l'ha spinto di là eh si sì. no, non, imp non importa dove guarda bipo importa dove dove um, eh, ma devi sapere quando quando switchare tra blu e verde perché eh si sì. può arrivare al verde per caso no? Tu, tu fai il puzzle, io, io capisco come ci si arriva al verde Sì certo Aspetta ma ora provo a mettere il verde Come? Come ci arrivo al verde? Ho capito Hai messo a appato tutto Allora Rieniamo a buona strada Giù D Destra Su Sinistra Ecco Ok Blu Che odio a me, a me questo non è molto difficile Poi sei già le, le soluzioni Sinistra, destra, destra, destra No, verde di nuovo Perché lo faccio andare qua Poi lo faccio andare qua Poi qua E poi finisce Ah, ok Stavo pensando ad un'altra soluzione Ma più lenta Vabbè, sì, sì, sinistra Giù, giù, giù, giù, giù, giù. Destra metti la velocizzata oh, Senti, già, già è tanto che sto che, che starò a editare questa parte <ride> Già è tanto che faccio il mio lavoro da youtuber normale e, e edito i video <ride> Ok medico. adesso devo solo togliere il blu letteralmente devo solo togliere eh, abbiamo finito esploro oh. un po' questa parte vedi in giro se c'è qualcosa Ok no niente mm -hmm mi sono fatto venire il mal di testa con quel giro ma lo stesso Rabbid o sono due vicini che, di casa che tentano disperatamente di evitarsi? <ride> no. eh, meno male ok, quindi nella prossima parte di Mario più Rabbids Kingdom Battle uh, Boss Boss quindi ci vediamo alla prossima quindi nella prossima parte, ciao! Quindi, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi sondaggio, like, andrò no. al